Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, deci, ragazzi. oggi vi spiego come risolvere performance, crash, lag, gli fps che aumentano scendono su Elden Ring, ormai questi video li faccio su moltissimi giochi, quindi dovremmo più risolvere la grafica e poi andare su Steam e fare un'integrità dei file per vedere se... Se in futuro cresceremo, laggeremo, cose così. Quindi per risolvere un attimo queste impostazioni di grafica, meglio farle nel menu principale. Perché nel gioco voi le cambiate invece non si cambiano. Perché bisogna sempre uscire dal menu. Cioè, bisogna come GTA V, tipo, quando cambiate le impostazioni grafiche, dovete riavviare il gioco. Invece qua sopra. Facciamo direttamente nel menu principale, poi eh, facciamo continua e ci ha salvato le impostazioni grafiche. Ok, andiamo sul sistema e risolviamo un attimo questa cosa riguardo alla modalità dello schermo. Allora, lo schermo intero è sconsigliato, ve lo dico, è sconsigliato perché su alcuni giochi potrebbe anche avere un problema riguardo al crash, quindi... Io gioco sempre con finestra senza bordi, tanto non mi dà nessun problema. E poi se avete notato a schermo intero, quando muovete il mouse, vi girate intorno, oppure con il controllo vi girate intorno, vedete certi oggetti, le mura, il personaggio. Sopra è come se ci fossero dei colori, bluri, non so se avete notato dei pixel, una cosa del genere. che... E mi sono detto, ma che è successo qua? E quindi ho messo finestra senza borde, ho risolto quel problema di mancanza di pixel negli oggetti, nel personaggio, nelle mura. Poi risoluzione, sta a voi decidere che scheda video avete e che monitor avete. Eh, quindi se volete giocare fluidi, eh, fatevi un 7.20, un 1600-900 oppure... 1.024 x 576 Ma io ho 1.090 per 1.080 Perché lo reggo Regolazione renderica automatica Questa mettete no E poi riguardo le della qualità Qua sopra risolveremo 4-5 cose Cosucce che sono semplici Da settare Allora impostazioni avanzate La texture la dobbiamo Tenere al massimo Oppure se volete tenerla Minimo, però il gioco, eh, ve lo dico, eh, non ve lo... Eh. Come fate a godervi un gioco con la grafica minima? Un gioco come questo è un giocone. Quindi io metto massimo. anti massimo. Questo pure massimo. La profondità di campo ve lo consiglio su medio. Sfocatore di movimento, quando vi girate intorno, c'è tutta quella sfocatura enorme... E se quando attaccate un boss E voi vi girate Vedete il boss che è tutto sfogato beh, Quindi mettete no Qualità ombre metto minimo Luce minima Qualità effetti medio Volumetrica Questa dovrei in più mettere massimo Riflessi minimo uh, Shader Fate come me medio animazione globale Minima, Qualità erba Vabbè questo c'è Medio Ok io esco fuori Ok abbiamo personalizzato, abbiamo settato tutto, ora non ci resta che uscire un attimo da End and Ring, andare direttamente su Steam e risolvere un attimo l'integrità dei file, quindi impostazioni, proprietà, verifica l'integrità dei file di gioco, cliccate sopra, aspettate un bel po', poi una volta verificato, si caricherà, si caricherà Tutto quel casino, farà le stesse cose Quelle non è altro che una riparazione del gioco Quindi ve lo consiglio Fatelo ogni settimana o due perché serve E basta Quindi ragazzi eh, Come risolvere il crash lag, like, aumentare un po' gli FPS Quindi se il video vi è stato utilissimo Lasciate like Se volete scaricare The Ring eh, Sul secondo canale lo troverete il video e quindi ragazzi io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao